La, la crostata di ricotta con una frolla all'olio questa è una frolla facilissima si prepara in 5 minuti non ha bisogno di riposo non ha bisogno di niente si fa così e fatta la crostata È fatta la pasta frolla allora le dosi sono tutte nel link sopra la ricetta quindi sopra la diretta quindi tranquilli poi le prendete con calma adesso vediamo solamente come farla qui ci sono le uova lo zucchero e mescoliamo l'olio ho detto io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva potete utilizzare l'olio di semi di girasole che è più delicato mescoliamo bene così e qui c'è la farina che aggiungiamo poco alla volta A tempo, un cucchiaio di lievito per dolci. Ok, la frolla è pronta. Adesso metto un po' di farina qui e vi faccio vedere come facile facile è pronta. Non ha bisogno di riposo in frigo e si lavora facilmente. Quando è pronta, quando non, ripetete tutti insieme, non appiccica le mani, è pronta, vedete? Non appiccica, la togliamo di qua, facciamo una bella pallina, spoggiamo tutto, sta qui, anzi facciamo così, la mettiamo qui e io nel frattempo preparo la ricotta qui abbiamo la ricotta la mia è un po' fresca Se è meglio quella del giorno prima così è più asciutta e la crostata viene benissimo qui abbiamo un uovo e un tuorlo lo zucchero allora adesso chiederete perché ho messo solo un tuorlo e non le uova intere io ho messo un uovo e un tuorlo perché se mettiamo eh, l'albume, la crostata in cottura tenderà a gonfiare e quindi andrà a rovinare anche la griglia che avremo fatto sopra. Invece se facciamo solamente con il tuorlo, no. Quindi ho messo un uovo e un cuorlo. Con una crosta andiamo a mescolare. Allora, io non l'ho setacciata la ricotta, perché a me non piace setacciata, setacciata, perché viene troppo densa, viene troppo compatta una volta cotta. Invece io l'ho lasciata così, perché mi piace più cremosa, però voi, se a voi piace, potete setacciarla. E aggiungo le gocce di cioccolato, di limone, sempre quello bio di campagna, sì, sempre quello bio tuo, pizzichino ma proprio un pizzichino di cannella così è pronta ora come mettiamo la frolla visto che la frolla è così morbida nella tortiera semplicemente così la riprendiamo prendiamo un pezzo lo stacchiamo più grande di quello che ci può servire e andiamo a posizionare forse troppa a posizionare la frolla nella teglia e con le mani la andiamo a plasmare in base alla teglia che abbiamo vedete com'è semplice da modellare Ecco fatto. Mettiamo l'alicotto. No. Dimmi. E facciamo la nostra ghiglia. Naturalmente vi potete divertire come volete voi. A fare dall'altra parte. Vi consiglio di partire sempre dal centro, così poi il disegno, cioè col disegno, la, la formatura della griglia è perfetta. E la mettiamo qua. Ecco, la crostata è pronta. Prendo la forchetta e faccio o con i rabbi della forchetta o con la parte di dietro per, dare, per fare un un disegnino potete fare ah, così e andare ad abbassare questi sono i trucchi non sono trucchi Vabbè, modo solamente trucchi per andare a buttare per non far vedere nessuno qua è farina dove sto intingendo la forchetta eh? non è niente di particolare Ok, è pronta? Vedete? Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao.